Eurobasket, la Lettonia si guadagna la Slovenia, Montenegro asfaltato. La Lettonia devasta il Montenegro col punteggio di 168 al termine di una partita dominata praticamente dalla palla 2. Timma con 21 punti e Porzingis con 19 trascinano la nazionale di Bagatskis. Per il Montenegro Dubljevic predica nel deserto con 21 punti frutto di un 6-6 dai 6.75 i 16 punti di Vucevic. Per Porzingis e compagni ora sfida alla Slovenia di Draghi, Don Cic e Randolph ai quarti di finale. Smith colpisce da fuori, Vucevic risponde con un gioco da 3 punti, Durisic e Blooms proseguono con il festival delle triple. Porzingis entra in gara con un 2-1, 15-8, Bucevic è l'anima del Montenegro mentre Barovi, Davis Bertans e Timma portano il vantaggio della Lettonia in doppia cifra al termine del primo periodo, 27-15. Dubljevic e Bucevic firmano un 9-0 di parziale che riapre la gara. 27-24, Peiners blocca i lettoni dalla lunetta prima di un lay-off di Porzingis ma Ivanovic con un arresto e Piro risponde per le rime. Peiners e Strelnieks trovano il fondo della retina da 3 e Timma pesca un gioco da 3 punti, 42-30. Botta e risposta Timma Dubljevic dai 6.75 mentre Porzingis si porta a casa il ferro, 49-33. Ricce e Timma cronometro fermo chiudono il primo tempo sul 53-37. La saga del tiro da tre punti prosegue nella terza frazione con Strelnyx, Porzingis e Dubljevic sugli scudi. È già garbage time con la squadre che si scambiano canestro con canestro e con la Lettonia che raggiunge ben presto il più 30, 82-52, con un team bollente da 3-4-4, che raggiunge quota 21 punti. Dubljevic e Ivanovic ad inizio quarto periodo vanno a segno mentre da Ivis Bertans Bertan Semeiers danno spettacolo per i pochi spettatori presenti al Sinan Erdem Marina di Istanbul. Graz Ulis e Wranger timbrano il punteggio finale sul 168.